Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 e bentornati sul mio canale. A quanto pare la top 6 dei personaggi più sprecati di Dragon Ball ha riscosso molto successo, più di quanto vi potessi aspettare a dire la verità. C'è stato un sacco di gente che ha commentato il video, c'è cioè chi gli è piaciuto, chi non gli è piaciuto e ci sono state alcune persone che hanno proposto vari personaggi dell'anime o del manga di Dragon Ball che, a loro parere, avrebbero meritato di essere inseriti nella top. Ho letto i commenti ho analizzato i personaggi proposti per vedere chi in effetti è stato sprecato o avrebbe meritato più spazio nella serie di Dragon Ball. Ed è per questa ragione che ho deciso di fare una nuova top 6 sui personaggi più sprecati in Dragon Ball. Iniziamo! Sesto posto Bardak, il padre di Goku dal punto di vista della caratterizzazione e da come ci è stato presentato nel film e nello special dedicati a lui, Bardak è uno dei personaggi più amati dai fan della serie. Il motivo per cui si trova in questa top e tra gli ultimi posti è per la sua quasi assenza nella serie di Dragon Ball. Certo, ha fatto qualche comparsa durante la saga di Freezer in Dragon Ball Z, ma avremmo preferito vedere almeno un incontro con il suo figlio Goku, magari durante il torneo delle quattro galassie, dove partecipano i combattenti dell'Aldilà, anche se si tratta di una mini saga che appare solo nell'anime e non nel manga e probabilmente Bardak sarà finito all'Inferno, dopo tutto in principio era un Saiyan che uccideva intere popolazioni sotto ordini di Freezer. Ma avremmo potuto vederlo nel film Il Diabolico Guerriero degli Inferi, dove Janemba sovverte le regole dell'aldilà riportando in vita i morti. Bardak sarebbe potuto correre in aiuto di Goku e Vegeta assieme a Paiquan, dando il tempo ai Saiyan di effettuare la fusione. Speriamo che un giorno Toriyama e la Toei ci regalino uno special o un film dove almeno padre e figlio si incontrano per la prima volta. Quinto posto. Ub, la reincarnazione di Majin Buu Ricordiamo tutti il piccolo Ub, apparso alla fine di Dragon Ball Z, che ha combattuto contro Goku dimostrando un'incredibile potenza contro quest'ultimo il quale ha deciso di diventare il suo maestro. Essendo la reincarnazione del Majin Buu cattivo, ci saremmo aspettati molto da questo personaggio, cosa che non ho visto purtroppo in Dragon Ball GT. Tralasciando la questione di GT e canonico o non, nella serie, Ub non si è poi dimostrato il protettore della terra che avrebbe dovuto sostituire Goku. Non fraintendete, ha dimostrato di essere uno dei protagonisti più forti della serie, soprattutto dopo essersi ricongiunto con la parte buona di Majin Buu. Ma diciamo che la sua forza non ha potuto nulla contro quella di cattivi del calibro di Baby, Super C-17 e dei draghi malvagi. Ora, se un giorno i buona dovesse decidere di fare un manga che coincida con la timeline di Dragon Ball Super... Spero solo che presenti meglio il personaggio dal punto di vista delle tattiche, della forza e dei poteri. Quarto posto Broly, il Super Saiyan leggendario Nonostante abbia ricevuto già abbastanza spazio con tre film dedicati a lui, Broly è stato mal caratterizzato a mio modesto parere. Sì, è vero che viene mostrato come un Saiyan spietato, spregevole, senza cuore e parecchio pazzo. Ma manca di carisma rispetto a personaggi come Freezer, Selma, Jimbo o Black Goku, oltre al fatto che considero stupido il motivo della sua rabbia. È per questa ragione che non ce lo vedo come un cattivo di una saga. E questo è un peccato, perché il design non è affatto male, soprattutto quello della sua forma leggendaria, che a quanto pare verrà applicato a un personaggio che poi apparirà nella nuova saga di Dragon Ball Super. Terzo posto Cooler, il fratello di Freezer Beh, nella prima top ho parlato del fratello di Goku, ora mi pare corretto parlare del primogenito di Recold. Sapete che cosa c'è di così sprecato in Cooler? La sua forma metallica. In questa forma Cooler è in grado non solo di rigenerarsi in caso di danni, ma anche di migliorarsi costantemente, riuscendo addirittura a superare la forza di Goku Super Saiyan. Questa sarebbe stata un'altra alternativa al Golden Freezer di Dragon Ball Super. Infatti, il primo film di Cooler si incastra perfettamente, senza nessuna incoerenza, nei due anni che vanno dall'arrivo di Mirai Trunks nel presente all'attacco dei cyborg C-19 e C-20. Cooler, a seguito della sua sconfitta avvenuta nel primo film, è stato trovato e riparato da Big Gatestar, che lo ha migliorato e reso più forte. E il demone del freddo nel corso degli anni grazie alle sue nuove capacità sarebbe diventato talmente forte da poter vedersela anche contro Goku Super Saiyan Blue. E questa capacità di auto migliorarsi costantemente è senz'altro molto più sensata della regola secondo cui un demone della razza di Freezer è in grado di raggiungere la potenza di un dio solo con un allenamento di 4 mesi. E ripeto, 4 mesi. Secondo posto, C16, l'androide dal cuore gentile. Ecco, di questo personaggio solo 2-3 utenti hanno menzionato il suo nome su 600 che invece hanno nominato personaggi come Bardak, Broly e così via. Se devo essere sincero, C16 è uno di quei personaggi che avrebbe meritato in effetti più spazio e che avrei dovuto inserire nella prima top 6. Ricordiamo tutti che C16 è stato ucciso da Cell durante il Cell Game e grazie alla sua morte Gohan è riuscito a tirar fuori la sua potenza latente per uccidere l'essere perfetto. L'unica cosa che ancora mi chiedo è perché Bulma non l'abbia riparato dato che il chip dell'Android è rimasto intatto, o meglio perché non abbiano chiesto a Shannon di riparare il C16. Forse non era in grado? Ma soprattutto, Mirai Trunks sarà andata a cercarlo nel suo tempo? In effetti C16 sarebbe stato comunque di qualche aiuto contro Babi e Darbula o contro Black Goku essendo un androide quest'ultimo non sarebbe riuscito a tracciarlo. Non sto dicendo che sarebbe stato in grado di sconfiggere tali nemici ma almeno si sarebbe reso utile e con Trunks avrebbe potuto aiutare Mai e la resistenza contro Black Goku. Solo questo. Forse nel futuro di Minai Trucks il C16 non è mai stato costruito, oppure è stato distrutto molto prima. Non lo sapremo mai, probabilmente. Primo posto Tapion, l'eroe del pianeta Konats. Ok, questo è senz'altro uno dei personaggi che è stato proposto da migliaia di utenti e che, valutando meglio la sua caratterizzazione, la sua storia e il suo film, trovo che sia un peccato che non sia stato sfruttato come si deve per una saga in Dragon Ball. Dopotutto il suo film si inserisce perfettamente nella serie senza nessuna incoerenza con la storia originaria, precisamente dopo la sconfitta di Majin Buu. Pertanto avrebbero potuto rendere il film canonico assieme al personaggio. Sarebbe stato fantastico se i nostri protagonisti in Dragon Ball Super fossero riusciti a mettersi in qualche modo in contatto con lui per chiedergli di partecipare al torneo del potere indetto da Zenosama. Dopotutto, si è dimostrato un combattente molto abile e capace contro il mostro Hildegard. Ma soprattutto, chi non desidererebbe di sentire la melodia che Tapion suonava con la sua carina? Bene gente, qui finisce il video. Spero che vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata ai social come Facebook e Twitter che trovate in descrizione e noi ci rivediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!